vi spiego come si lavora il punto tessuto eh, lo potete vedere qui ho volutamente proseguito sul punto costa che ho fatto l'altra volta per farvi vedere la differenza come vedete ha un punto un pochino più cicciottello e, eh, e qua vi volevo far vedere proprio la funzione di bordura che il punto costa 1 a 1 dà e come si lavora questo punto tessuto Vabbè, innanzitutto se non vi ricordate come ho lavorato il punto costa 1 a 1 vi lascio il link del video qui il link della sciarpa d'anello su cui ho usato questi due punti ve lo lascio nel box descrizioni e andiamo a vedere come si lavora il punto tessuto è un punto molto morbido molto elastico eh, adatto a questo tipo di lavori come sciarpe eccetera l'unica cosa è che porta via un po' di lana quindi regolatevi voi partiamo con un punto lavorato a rovescio io come sempre lavoro la tedesca voi non vi preoccupate voi non preoccupatevi lavorate come siete abituati quindi un punto a rovescio a questo punto seguendo le istruzioni del punto costa dovremmo fare il dritto invece no, dove andiamo a puntare il ferro? cioè il dritto andiamo a farlo ma lo andiamo a fare puntandolo sotto nella prima maglia disponibile quindi qui alla base del punto così vedete? non metto il ferro qui come andrebbe normalmente ma lo metto sotto nella maglia sotto lavoro il dritto e si crea quella parte cicciottella che abbiamo visto in precedenza a questo punto lavoriamo il rovescio normale poi lavoriamo il dritto sempre non prendendolo qui ma prendendolo alla base qui in questa maniera rovescio normale e dritto alla base vedete che io mi metto proprio nella maglia sotto quella che abbiamo lavorato prima sul ferro precedente rovescio dritto vabbè qua mi sono scappati i punti ok dritto rovescio ovviamente fate attenzione con la tensione del filo e dritto, e via dicendo fino alla fine del ferro. Il ferro di ritorno, andiamo a lavorarlo esattamente come il punto cosse. Intanto vi faccio vedere, vedete che è venuta fuori la parte cicciottella? Allora, Il ferro di ritorno lo lavoriamo normale come il punto coste 1 a 1, quindi il dritto lo lavoriamo puntandolo normalmente come si fa solitamente, il rovescio lo lavoriamo normale, dritto, rovescio, esattamente come vi ho fatto vedere um, sul punto coste 1 a 1. Et voilà, ecco il nostro punto coste no scusate il punto tessuto come vedete qui è più bombatino rispetto al punto coste. la cosa bella è che il dritto e il rovescio sono praticamente identici non è come quando lavorate a maglia rasata che vi viene il rovescio diverso spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un bacio e al prossimo, ciao!